buongiorno amici buongiorno amiche abbiamo cambiato auto e abbiamo cambiato box il box di oggi eccolo qua vedete anche visivamente somiglia a un box che già conosciamo che già abbiamo recensito su questo canale e che come questo si chiama A2A questo box infatti fa esattamente le stesse cose collega android auto via wireless alla vostra automobile ecco qua io ho appena fatto una telefonata e ho sentito tutto eh, perfettamente adesso non la posso lanciare perché altrimenti mi ehm, mi cade la registrazione del video non capisco perché il mio è un samsung a 53 android 13 eh, funziona la cool Walk di android io sono un beta tester l'audio ottimo senza nessun ritardo potete fare le telefonate sia attraverso l'app di, di android auto sia quella del telefono perché la connessione a questo box non, non fa venire meno la connessione bluetooth all'auto questo box come ho detto per l'altro box che io direi gemello la 2a fa il suo dovere collega via wireless il vostro android auto quindi se lo trovate a un prezzo conveniente è un'ottima alternativa come l'altro non ha un'app proprietaria ma ha un, um... un indirizzo IP a cui collegarsi, a cui poter fare gli aggiornamenti firmware e al quale poter fare ad esempio il cambio dei DPI che ad alcuni serve per poter poi eh, utilizzare CoolWalk. Tornando a noi... Questo tipo di box, come ho già eh, ripetuto altre volte, sono destinati a chi non, non è che vuole vedere Netflix, YouTube nella propria auto, almeno lo, lo, non lo vuole fare attraverso un, uno, un, un Play Store o la, la possibilità di installare PK. ma vuole solo che il suo telefono venga collegato rapidamente via wireless al proprio dispositivo multimediale attraverso Android Auto questa è la sua funzione, questo è quello che, che fa vi metterò in descrizione il link per, per l'acquisto eh, cercherò di farmi dare un, un coupon dal, dal venditore io lo sto testando da un paio di giorni senza, senza nessuna problematica quindi è, è molto simile a Kit 2A simile direi anche a um, Cardsify e a, a wireless, i quali però hanno più personalizzazioni. Comunque anche questo ha le sue personalizzazioni come la modifica del DPI che a molti interessa cambiare l'interfaccia, eh, cambiare la, la definizione del proprio, del proprio display utilizzando Android Android Auto. Un caro saluto a Pasqui che ci ospita in questo canale. Vi raccomando iscrivetevi anche al canale Revotech che sono nostri, nostri amici. Vi metterò in descrizione il link per l'acquisto. Se mi sono dimenticato qualcosa me lo potete chiedere nei, nei commenti. Ci ho, alt ho altri box molto interessanti in arrivo e eh, direi che ci vediamo presto e un saluto a tutti.